Io, cioè, mentre appunto come aveva accennato Franco Russo, le associazioni industriali parlano della gestione capitalista dell'ambiente. Ricordo che in questi, poi è quasi un caso: sono passati circa più o meno 100 anni dalla prima guerra mondiale. E in questi 100 anni la popolazione è aumentata di quattro volte, quattro volte e mezzo, il consumo di energia è aumentato di circa otto volte e mezzo, e il consumo di materia è aumentato di circa 13 volte. Ora, con quello che gli ecologisti, gli industrialisti ci propongono, aumenterà ancora di più, ma soprattutto aumenterà il consumo di quelle che sono chiamate terre rare, che come ho ricordato stamattina sono... Eh, estratte da manodopera pagata o addirittura non pagata da bambini che muoiono durante i lavori e noi di questo non ci preoccupiamo e le associazioni industriali di questo non si preoccupano. Quindi la prima cosa è come però peraltro viene detto no, eh, anche questo, nel, non mi ricordo se nell'intervento di Franco o in qualche altro intervento, bisogna dimistificare questa, questa diciamo, visione green ma bisogna dimestificare anche la visione, diciamo, quella visione greenwashing di quell'area rosso-verde che però si presta in maniera continuativa a condividere scelte negative. L'altra cosa che mi sembra utile ricordare è unire a questi discorsi una, diciamo, quella che mi sembra Patrizia abbia chiamato la necessità di una riflessione, diciamo, lenta ma approfondita, che ci permetta, partendo dal fare, di ricostruire una riflessione completa su questi tempi, e anche eh, tenendo conto di quello che è un, un problema davvero grosso, che è la crisi della democrazia e la crisi dei rappresentanti. L'altra cosa che mi sembra utile sottolineare è che, eh, noi non partiamo da zero, eh, nell'ambito della sinistra, come ha ricordato Roberto, soprattutto nella storia del Partito Comunista da un lato, ma io ricordo per quello che riguarda me, anche la storia dell'immagrazione proletaria, questi temi, seppur abbozzati, sono stati affrontati. Poi c'è mancata la capacità di unificarli e soprattutto la capacità di investire tramite queste idee le politiche. Noi per molto tempo siamo rimasti come sinistra legati a una cultura industrialista, a una cultura giustamente legata alla difesa dell'occupazione, ma che non sapeva coniugare l'occupazione con la qualità del lavoro, con le cose che si facevano. L'importante è anche, appunto, come ha detto, demistificare dal punto di vista dei linguaggi usati, delle parole che vengono usate. Un'altra riflessione importante, anche perché mi sembra utile che venga, diciamo, affrontata per capire cosa fare, è tutta questa sbornia sul digitale. Cioè, il digitale era, è stato presentato come quella cosa che ci permetteva di razionalizzare tutto, poi in realtà, a parte un dato che sicuramente è positivo, che è quello di aumentare la capacità di condividere le conoscenze, poi alla fine si è rivelata una cosa che, è stata, che non ha razionalizzato niente, ma anche che anzi è stato utilizzato per peggiorare la vita di molte persone. E l'ultima cosa che adesso è stata citata, che mi sembra utile, che in realtà è un'ultima un eccezione di quello già detto da altri, è che partendo da queste riflessioni, un nostro, un, non un nostro, un obiettivo della sinistra sia quella di ricostruire, di costruire unità. Unità su tutti questi temi. Insomma. Quindi mettendo insieme anche cose magari un po' difficili da affrontare, complesse, che però appunto, in parte sono state già affrontate nel passato, che però noi dobbiamo riattualizzare. Per esempio il discorso di cosa produrre, come, per chi. La questione, eh, per esempio, una delle ultime, eh, citate che è la questione di un altro modello di finanza. Insomma, questo è un tema che diventa essenziale eh, per, per il futuro. Insomma, lasciare in mano eh, la finanza appunto, alla finanziarizzazione dell'economia e della politica è un disastro che conosciamo. Noi. Penso che su queste cose il lavoro da fare non sia facile, sia sicuramente lungo. Noi, come trasformo il nostro piccolo, cercheremo di mettere a disposizione il nostro lavoro, le nostre competenze, speriamo che altri ci aiutino e speriamo soprattutto che quelle forze politiche un po' più attente a queste cose, un po' più, diciamo, attive, ci diano una mano a farlo.